Questo non ti riguarda, ragazzi. E sei fortunato che non dica ai tuoi genitori che eri là fuori. Sai che non sai nuotare bene. Posso nuotare bene? No, papà. Non va ok. Bene. Non dovresti essere da nessuna parte qui vicino. Ok. Avevo ragione. Sai cosa? Iniziamo la scuola tra un no, anno, o papà, due. solo perché hai paura dell'oceano. Chiaramente non sei pronto e non tornerai finché non lo sarai. Pensi di poter fare queste cose? Mai. Ma torto, Dennis. Ti odio.